Per me questi diffusori sono nuovi, nel senso che li ho ascoltati ieri per la prima volta, quindi diciamo che li stiamo ascoltando insieme adesso. Questo è il modello A5 di Magico, la gamma A è la gamma entry level per Magico e il modello 5 è il più grande, quindi... 5 altoparlanti, 3 vie, abbiamo questi 3 woofer, sono da 11 pollici, sospensione pneumatica come tutti i diffusori di magico, struttura estremamente rigida, non il monoscocca di fibra di carbonio come la serie M, qui abbiamo una struttura in alluminio, 85 kg circa, questo è assolutamente non risonante. Abbinato al basso in sospensione pneumatica è interessante notare che dove il basso nella musica diciamo, è contenuto il risultato sarà contenuto. Ove presente invece la profondità di modulazione, lo sentiremo con alcuni frammenti di musica per organo, dove la pedaliera dell'organo non fa solo un, un rumore, fa effettivamente delle note, il risultato è impressionante, impressionante. In termini di quantità sonora... Di Magico è abbastanza nella versione medio alta della sensibilità, tenete presente la cubatura di questo ambiente è abbastanza impegnativa, ma c'è anche la potenza in questo caso del finale Daniel D'Agostino che sta proprio qui dietro questa persona. che. Allora. Proseguendo a ritroso sulla sorgente, il preamplificatore è il D'Agostino, qui. quindi sorgente digitale e analogica nella loro per così dire, massima espressione. Uno dei primi elementi sul quale vorrei eh, così fare un veloce excursus, come sapete, anche per darci modo di ascoltare più cose, è quella del timbro, ehm, e cioè del colore. Della... Lo sentiamo con un frammento di un pezzo settecentesco su strumenti originali, questo è Bach, ehm, e quindi è una formazione di archi, ma anche con, il, eh, con la rifinitura timbrica e anche di colore, soprattutto del, della presenza di fiati, corni e oboi. Registrazione decca, sentiamo.